da chi comprare oro fisico da investimento? questa è una delle domande che mi fanno più spesso se ho qualcuno di fiducia da suggerire a cui rivolgersi per comprare dei lingotti. sul mercato ci sono tantissime offerte tantissimi fornitori di oro da investimento che vogliono venderti i loro lingotti e ovviamente ci sono alcune caratteristiche che dovresti valutare per scegliere il miglior fornitore. Una di queste è chiaramente il prezzo, non il prezzo dell'oro in borsa, chiaro, quello è uguale per tutti. Ciò che cambia è il margine di guadagno che si tiene il fornitore nel venderti un lingotto, perché il prezzo dell'oro viene fatto dalla borsa e poi ovviamente ognuno che produce e vende dell'oro dovrà metterci dei margini per ottenere dei ricavi. È un'attività ovviamente finanziaria per loro e devono ottenere degli utili. È come una qualunque altra attività commerciale. Quindi una cosa che dovresti valutare ovviamente è lo spread, il margine che quella società si sta tenendo per ottenere le migliori condizioni. Ma non è tutto. Perché potresti scegliere di farti recapitare il lingotto a casa e custodirlo te in prima persona quindi a quel punto dovresti andare a cercare una cassetta di sicurezza in banca dove custodirlo per essere garantito oppure avere una cassaforte a casa con dei sistemi di allarme adeguati e una cassaforte adeguata per custodire quell'oro nel miglior modo possibile un'altra scelta invece potrebbe essere quella di lasciarlo custodito nei cavò di società molto importanti in Italia che fanno questo di lavoro con delle assicurazioni su quell'oro e la certezza, la garanzia che quell'oro sia intestato a te e qualunque cosa succeda c'è un'assicurazione che copra il costo, che copra il danno. Non tutte le società che vendono oro investimento offrono questo servizio, per la verità quasi nessuna, sono davvero poche. Quindi se la tua intenzione è quella di prenderti in carico il rischio della custodia dell'oro devi semplicemente vedere le migliori condizioni economiche e soprattutto ovviamente a chi ti stai rivolgendo, a chi stai facendo il bonifico per avere quell'oro affinché ovviamente non, non sia una truffa quindi assicurarti che abbia una storicità quella società che abbia delle recensioni positive, che abbia dei clienti soddisfatti se invece scegli di non metterti sulle spalle il rischio della custodia dell'oro e quindi sei molto più sereno nel farlo custodire a una società dedicata devi rivolgerti ad operatori che hanno in piedi una macchina in grado di prendere in carico il tuo oro, spedirlo a queste società e ci siano delle garanzie a tuo favore affinché sei certo che quell'oro sia intestato a te, che ci sia un'assicurazione che copre l'oro da qualsiasi tipo di, di problema e che tu abbia anche magari la possibilità di andare a visionare quell'oro. Perché se l'oro è tuo, è giusto ed è tuo diritto avere la facoltà di andare a vedere in prima persona fisicamente l'oro che è custodito lì perché in questo modo hai la certezza e la garanzia la tranquillità che il tuo investimento è al sicuro e hai fatto un investimento senza problemi. Quindi usa tutti questi spunti che ti ho dato per valutare chi può essere il miglior fornitore a cui rivolgerti per fare il tuo investimento in oro. Se vuoi dei suggerimenti scrivimi in privato o clicca nel link qui nella descrizione perché posso suggerirti una soluzione davvero interessante.